benvenuta benvenuto io sono ruby nuova esperta su wengo da anni lavoro sotto le ali e la supervisione dei nostri amici angeli grazie al loro aiuto mi occupo di contatto angelico lettura dei registri akashici e rechi. sono una persona molto socievole e solare soprattutto da quando lavoro con loro e con la loro dimensione ho iniziato ad avvicinarmi al channeling e alla medianità come allo studio delle tradizioni spirituali sin da bambina. Avendo un'innata sensibilità, sono andata per questo a cercare sempre di più in queste materie, scoprendo ogni giorno di più un po' di me stessa. Nei miei consulti, oltre ai miei doni naturali legati alla sensitività, Uso lo strumento dei registri akashici, delle carte angeliche unitamente ad altri oracoli che sono funzionali per un coaching, sia effettuato in maniera semplice, ma anche in maniera più complessa e articolata, così da indagare in modo approfondito determinate dinamiche che appartengono alla tua vita. In particolar modo, però, amo le carte angeliche perché sono uno strumento rassicurante e forniscono un punto diverso di vedere le situazioni e le cose, sono propositive, rassicuranti e costruttive. Se hai voglia di aprirti e di fare questa esperienza ti aspetto su un wengo. un abbraccio.